Qua c'è il signor professore Martello Balls mm. Tutto ciò uh, è abbastanza inquietante Sono tipo in una stanza completamente uh, colorata E qua c'è... Non so se lo sapevate ma questo è tipo un elevator Che in realtà da voi si vede solo rosso Però questo qua è un ascensore Se io lo schiaccio ho paura che possa succedere qualcosa Perché questo qua si chiama Martello Balls Quindi non vorrei mai che... Certo, ovviamente Qual è stata la cosa più imbarazzante Che non sono morto E quindi questo video è un completo fallimento Ma proprio uno di quelli grossi E vi dirò di più Io di qua posso uscire E ho rovinato tutto Tutto quanto A parte c'è la luna veramente che è una ball Veramente enorme Andiamo alla prossima di quelle cose che mi sono inventato Qua c'è una uh, cosa um, Un buco che non so effettivamente se devo scenderci oppure no Comunque scusate tanto, ma cioè che figo il cioè, Vabbè comunque Ci scendo ovviamente perché sono stupido Non fa più ridere Allora il pen Il um, pisellino non fa più ridere E soprattutto um, Non muoio perché non fa più ridere Evidentemente giusto Allora um, sono bloccato con i miei diamanti E qua c'è scritto quale youtuber può vantarsi Di nuotare nel Latte e ci sono i puntini di sospensione Il che mi indica che effettivamente Non è propriamente ciò che intendeva il signorino È interessante sicuramente camminare nella foresta E trovare tipo delle banane Delle zucche è completamente nonsense Ma perché caspita? Cioè già le banane sono imbarazzanti di loro Guarda in alto Non c'è niente in alto Ah qua ok Come caspita faccio a salirci Dovrei andare a prendere del legno Ok evidentemente c'era un ascensore Ben camuffato direi Molto ben camuffato. Qua c'è una chest. Vediamo cosa mi dice. Hai il naso di una befana razza di imbecille. Ma come ti permetti? No, ma sto qua. Ma raga, mi, ma, mi stai insultando. Ma brutto figlio! Non mi offenderò. Sono una persona migliore. Non mi offenderò per le offese gratuite. Assolutamente. Ignorerò completamente. Incantesimo di fuoco sulle palle. Di me. Vedo che questo video è veramente pieno di palle. Vabbè, credo che comunque questo sia appunto un, un incantesimo. E voglio far notare... Mi sono messo in creativa. Ora tecnicamente dovrebbe funzionare. Ma, ma raga, ma si può fare? Ma ve veramente? Assurdo. Cioè, allora, non si può fare in survival, ma in creativa si può fare. E perché avevo preso la pecora? Perché volevo farvi vedere che letteralmente io posso dare fuoco ad una cavola di pecora con una palla di neve, raga. Cioè, questo è l'ossimoro Cioè, è tipo una cosa contraria una all'altra. Cioè, assurdo. È assurdo, e mi ha dato la carne cotta perché l'ho colpita con una palla di neve. Cioè, raga, ma dov'è altro? Potete vedere, cioè, iscrivetevi, ma guardate, c'è cioè, dov'è altro? Potete vedere delle pecore che prendono fuoco per una palla di neve.